Sì, grazie Presidente. Farò un unico intervento su tutti i nostri emendamenti che vanno dal, dal numero 5 al numero 12, anche se poi all'interno c'è un subemendamento uh, che andremo ad esaminare. E in molti casi si tratta di alcune precisazioni al testo che era stato presentato, alcune specifiche. Uh, specifichiamo ad esempio il termine autoveicoli anziché veicoli, uh, così da non indurre in uh, ipotetiche tassazioni. Uh, ipotetici, ipotetici pedaggi, scusate il termine, anche per, per gli scooter, per le due ruote, non abbiamo mai uh, pensato di dover uh, prevedere il pagamento anche per questo tipo uh, di veicoli. Uh, andiamo a specificare anche l'area, che è quella della ZDL VAM, che è un'area uh, equivalente a poco più della metà dell'attuale anello uh, ferroviario e soprattutto c'è un ultimo emendamento che, sul quale mi vorrei soffermare che è l'ultimo, il numero 12 che abbiamo preparato a più mani anche eh, con il Dipartimento Mobilità e Trasporti che ringrazio che va un pochino ad elencare eh, tutti i nostri interventi perché eh, se innanzitutto è vero che eh, interventi per ridurre la congestione eh, privata eh, di per sé già fanno aumentare la qualità del servizio del trasporto pubblico eh, sarò ripetitivo ma lo dirò ancora una volta, è chiaro che eh, molto spesso oggi il trasporto pubblico soprattutto in superficie è carente per la fortissima congestione stradale che c'è soprattutto in determinati assi e soprattutto in determinati orari, lo abbiamo visto ad esempio eh, con le recenti corsie preferenziali che abbiamo protetto a Viale Libia, Viale Eritrea e a Via Manale Filiberto che da subito i tempi di percorrenza delle linee che passano su quelle, su quelle strade sono uh, migliorati di diversi punti uh, percentuali. E dicevo, in quest'ultimo emendamento andiamo poi a elencare gli interventi che abbiamo messo in campo uh, in questi primi due anni di mandato e sono dei risultati importanti. All'inizio del prossimo anno, ad esempio, aprirà dopo una uh, gestazione di quasi dieci anni il corridoio filoviario eh, laurentino che era un'opera importante attesa dalla cittadinanza i cui lavori erano bloccati eh, quando siamo arrivati ma che invece con determinazione e convinzione abbiamo, abbiamo sbloccato pensiamo ovviamente alla rete di metropolitana come è cambiata con l'apertura della metro c a san giovanni pensiamo alla riorganizzazione in atto del servizio eh, di superficie con l'introduzione anche di linee espresse eh, nel centro storico penso alla linea 51 che abbiamo modificato appena, eh, appena ci siamo insediati Penso anche ai minibus elettrici che torneranno a circolare per le zone del centro storico uh, il prossimo anno, intorno a febbraio-marzo, uh, questi minibus erano fermi da tre anni, uh, nei depositi di Atac ATAC si è rimessa in moto, l'azienda ha fatto un bando, è stato aggiudicato e adesso dei soggetti stanno lavorato, lavorando per revampizzare, per rigenerare questi minibus elettrici, tanto attesi che torneranno dopo quasi quattro anni a circolare nelle strade della nostra città. Penso al piano industriale di ATAC, appunto ai 600 nuovi autobus previsti da piano, i primi 227 arriveranno eh, nella prima metà del prossimo anno, quindi tanti risultati concreti eh, sul trasporto pubblico che stiamo eh, mettendo in campo e che quindi ben si conciliano con interventi di moderazione del traffico privato. Da ultimo, lo cito sempre, lo cito ancora una volta, il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Abbiamo previsto tantissimi interventi per la mobilità su ferro, per le infrastrutture eh, su ferro, nuove linee tramviarie, prolungamenti delle linee metropolitane in particolare, lo voglio ricordare anche all'Aula, Entro fine anno andremo al Ministero con dei progetti pronti di nuove linee tranviarie. Parlo della tranvia. Andremo al Ministero, al MIT, per farci finanziare questi progetti. Andremo con i progetti definitivi, quindi con uh, opere cantierabili nel giro di, di, di, uh, di un anno o poco più. Uh, penso alla tranvia su viale Marconi, penso alla tranvia su viale Via Cavurro, penso alla tranvia su viale Palmiro-Togliatti, penso alla tranvia Tiburtina, molto importante tra Piazza del Verano e la stazione di Tiburtina penso alla rigenerazione, riapertura, riqualificazione della ferrovia Roma-Giardinetti, penso all'acquisto di, di 50 nuovi tram. Quindi tanti interventi che abbiamo messo in campo in questi primi due anni che vedremo concretamente a partire dal prossimo anno, oltre agli interventi già realizzati o in corso di realizzazione quest'anno, pensiamo alle nuove corsie ciclabili, quindi dicevo tanto lavoro, giusto anche lavorare in parallelo con degli interventi che puntino nei prossimi anni a moderare il traffico privato. Grazie Presidente. A lei.